Nel nostro Tg l'Agenzia delle Entrate spiega i contenuti delle 2500 lettere a casa che hanno allarmato i Liguri. Parliamo di fisco e del suo rapporto con i contribuenti. Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate ha avviato un'iniziativa per consentire ai cittadini di rimediare a possibili errori o dimenticanze nelle dichiarazioni dei redditi del 2012. E noi ne parliamo con Giovanna Lanzino, sì, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate. Buongiorno. Sì. State inviando voi 2480 lettere ai esatto, libri. Di esatto, alla prima tranche. Allora, eh, in base al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, abbiamo rilevato che alcuni contribuenti non avevano inserito nella loro dichiarazione Alcune poste che potevano essere redditi da lavoro dipendente, partecipazioni oppure capitale. Ora con questa lettera noi invitiamo il contribuente che si rendesse conto che effettivamente ha mancato in una parte della dichiarazione a presentare una dichiarazione integrativa pagando l'imposta in e ravvedendosi quindi con una sanzione che ovviamente è molto più bassa rispetto alla sanzione che sarebbe dovuta in caso di accertamento. Finora sarebbe scattato un avviso di accertamento. Esatto, Invece adesso va proprio nel solco diciamo, del rapporto fisco-contribuente sempre più vicino al contribuente stesso quello di invitarlo a verificare se la situazione segnalata dall'Agenzia è corretta oppure no. Benissimo, se... grazie a Giovanna Lanzino, ci sarebbe tanto da dire ma i tempi sono ristretti, intanto abbiamo lanciato questo messaggio esatto, di ai contribuenti di assoluta e... tranquillità.